Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, questo è solo un piccolo video per condividere con voi, per tutti gli appassionati di droni ma anche chi non lo è, sicuramente rimarrà affascinato da questa notizia perché un drone autocostruito è entrato nel Guinness dei primati come drone più veloce al mondo raggiungendo la velocità di 360,5 km h Sì ragazzi avete capito bene, 360,5 km h questa però non è stata la velocità massima raggiunta dal drone però è la velocità eh, con cui è stato registrato nel Guinness World Record perché comunque il drone ha toccato anche punte di 379 km orari veramente una cosa pazzesca anche perché questo drone prodotto da Ryan Lademan quello che l'ha costruito e che ha realizzato il record è un drone totalmente autocostruito eh, e totalmente stampato in stampa 3d ed è questo veramente impressionante che il drone non ha parte in carbonio è in stampa 3D. Ryan ha chiamato questo drone XLR V3 e la parte curiosa è sicuramente l'estetica perché lui è costituito da cinque coni che gli danno sicuramente la massima aerodinamicità per poter raggiungere queste velocità fuori di testa ed il drone pesa circa 490 grammi ed è costato circa 400 dollari cioè il costo del drone tra motore componentistica elettronica eh, e plastiche per la stampa 3D è costato 400 dollari e ragazzi è impressionante se analizziamo il fatto che questo drone sia arrivato ad una velocità pazzesca di 379 km h come punta massima il record è stato realizzato negli Stati Uniti, in Arizona dove hanno queste distese desertiche, io sono ancora sconvolto perché comunque se guardate la registrazione del DVR è impressionante, è pazzesco vedere un, un prodotto autocostruito ragazzi in stampa 3D che possa raggiungere volo i 379 km all'ora è davvero impressionante quindi ragazzi questo era solo un video per condividere con tutti gli appassionati di droni e non eh, che si è arrivati nel 2023 eh, anche a questo avere un piccolo drone autocostruito 400 grammi eh, che vola a 379 km orari e lo trovo davvero pazzesco quindi ragazzi se questo è il mio video in cui ho condiviso con voi questa notizia vi è piaciuto l'avete trovato interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram Importante novità, tante prime, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ma soprattutto, ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao e al prossimo video!